Buongiorno, la stavo aspettando, vedo che ha ricevuto la mia lettera, mio marito, la luce dei miei occhi è sparito, ho bisogno di lei, mi aiuti, sono disperata!» Sono il sonno bianco! Dove l'hai messo? Non so di che cavolo stai parlando! È sparito! Sua Amico. moglie lo sta cercando! E tu allora... ne sai qualcosa! Amico, non so chi diavolo tu sia! Ah, stai facendo l'errore più grande della tua vita! No! No! Pensi che basti un po' d'acqua a farmi paura? Non sai che cosa sono abituato a sopportare! E comunque ne ho conosciuti tanti di imbecini! Tu sei un detective, una mezza calzetta! È caduto da lassù! Qualcuno l'ha buttato di sotto! Com'è possibile? Bisogna chiamare la polizia! Oh.